Superbike, Yamaha conferma l'Oves per il 2018 Superbike, Yamaha conferma l'Oves per il 2018 contratto prolungato di un anno, correrà ancora al fianco di Van Der Mark. La Yamaha ha deciso di non cambiare formazione per il prossimo mondiale Superbike, A fianco dell'olandese Michael Van Der Mark. Già certo del posto anche per il 2018, è stato infatti riconfermato Alex Loves, che ha firmato un contratto annuale. Il 26enne pilota britannico è attualmente quinto in classifica generale con allattivo due piazzamenti da podio oltre al successo, importantissimo, alla 8 ore di Suzuka. Sono davvero felice di continuare con la Yamaha e con il team Pata per il 2018. Mi sento parte della famiglia Yamaha e credo che quest'anno abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla scorsa stagione. Voglio continuare a migliorare e a arrivare dove io, la Yamaha e la R1 meritiamo di essere, che è combattere per le prime posizioni nel Mondiale Superdiche. Questo è il mio obiettivo e la mia missione. Voglio ringraziare Yamaha Motor Europe per la fiducia e non vedo l'ora di ripagarla con i risultati, ha commentato Loves.